Oggi voglio parlarti di un evento dedicato all'immobiliare, alla città di Genova. L'evento si chiama Brainworking e si rivolge a due categorie distinte di persone. La prima a giovani diplomati e laureati che vogliono iniziare la carriera nel settore immobiliare attraverso un percorso di formazione retribuita la seconda invece riguarda agenti immobiliari che siano già in attività e che sentano il bisogno di lavorare in team all'interno di una struttura che garantisca loro servizi e soprattutto garantisca loro di conservare la propria identità professionale. Frameworking si terrà sabato 14 aprile a partire dalle 8.30 fino alle 13 nella prestigiosa location di Palazzo Grillo in piazza delle vigne numero 4. Abbiamo diviso la mattinata in due sessioni distinte, quindi la prima che partirà con una colazione offerta, quindi alle 8.30, rivolta ai giovani diplomati e laureati e la seconda parte riguarderà invece gli agenti immobiliari già abilitati, inizierà alle 11 e terminerà alle 13 con un aperitivo di networking. Durante la mattinata si susseguiranno diversi relatori, quindi avremo Massimo e Fabrizio Segalerba, agenti immobiliari da oltre 20 anni a Genova, che ci racconteranno i vantaggi di lavorare in un sistema, in un modello gestionale certificato ISO 9001. Poi ci sarò io che vi racconterò come è cambiato, come si è trasformato il settore immobiliare nel corso degli anni e quali opportunità il settore può riservare sia a persone che vogliono iniziare questo percorso professionale, sia invece a quei professionisti che hanno bisogno di accrescere e sviluppare il proprio business. Avremo anche il piacere di ospitare Rudy Bandiera, una vera star del web, autore, docente, speaker noto che ci aiuterà a capire come mettere a frutto la comunicazione in ambito digitale per comunicare meglio con le persone e quindi col mercato. Ci saranno anche due ospiti importanti, due start-upper, Patrick Albertengue con la sua agent Pricing ha creato un sistema di valutazione immobiliare grazie all'utilizzo dei big data e Edoardo Ribichesu che con Realistico ha reso accessibile il virtual tour agli operatori del settore immobiliare e ai loro clienti. Questi due giovani ci racconteranno come vedono l'evoluzione del mercato immobiliare e della professione da qui ai prossimi anni. L'evento è assolutamente gratuito, ma la registrazione è obbligatoria. I posti sono pochi, quindi vi invito a cliccare sul link che trovate qui sotto nei commenti e prenotare il vostro posto all'interno della piattaforma Eventbrite. Vi aspetto quindi sabato 14 aprile a partire dalle 8.30 a Brainworking. Non puoi mancare!